Allenamento fuori dagli schemi, corsa, camminata, pedalata o un qualsiasi esercizio fisico da solo o in gruppo con un unico obiettivo, quello di aiutare Thomas Brigati che da 11 anni lotta, lotta contro una malattia rarissima, la sindrome di Manx. Il prossimo 3 marzo Frederic e Chiara hanno deciso per il secondo anno di rifare la Goggins Challenge e raccogliere fondi per il piccolo Thomas. Noi cercavamo un modo diverso di allenarsi, abbiamo cercato su, su internet e abbiamo trovato questo quest allenamento che è denominato Gogin Challenge, che consiste a fare un allenamento di 6 km e mezzo di corsa per ogni 4 ore, per 48 ore. E, e su questo sito c'era anche la descrizione che si poteva fare anche delle donazioni e allora abbiamo deciso di inserire anche... Eh, di fare delle donazioni per il piccolo Toma. Questa, questa gara, questa challenge, eh, non è solo di corsa, perché anch'io non riesco a farla tutta di corsa, cioè ci sono anche delle persone umane che non riusciamo a farla di corsa, e quindi si possono fare queste prove, sempre ogni quattro ore, si possono alternare questi sei chilometri e mezzo di corsa con 45 minuti di attività sportiva comunque, una qualsiasi attività sportiva, che possono essere rulli, Oppure andare a farsi un giro in bicicletta, andare a fare 45 minuti di passeggiata, di circuito, addominali, qualsiasi cosa, basta che sia una cosa stretching. 45 minuti di qualcosa che sia sport, e sempre ogni 4 ore per 48 ore. Sarà il numero di telefono nostro, eh, dove voi potete mandare un messaggio se siete iscritti a un gruppo, in un gruppo Whatsapp che elimineremo subito finita la challenge perché non ha senso continuarlo e da questo gruppo potremo metterci d'accordo anche per chi vuole fare le, le, le, le, queste prove per trovarci l'ultima gara che sarebbe bello trovarsi in un bel numero stiamo cercando di coinvolgere anche tutte le società, società sportive che ci sono qua in giro e, e ci sostiene anche la, la, lo spirito tassonio sì. poi abbiamo chiesto anche alla 3T all'Atletica Levante, alla Valimbici, tutta l'associazione qua della Valtaro e non solo, perché abbiamo provato anche a coinvolgere anche tutte le società della, del circuito USP. Uisp. Uisp. UISP. E chi vuole partecipare può partecipare attivamente facendo queste prove, altrimenti può anche solo donare, ci sarà un link dove si può donare e questo arriva direttamente su un conto che poi arriva a... La challenge comincerà venerdì 3 marzo alle ore 14, eh, 16 e finirà domenica alle ore e mezzogiorno dove speriamo trovarci tutti insieme da fare una camminata, una passeggiata e concludere con un aperitivo tutti insieme.